Buongiorno a tutti Noi dove stiamo andando? Indovinate un po' Stiamo andando a fare la spesa a, a comprare le calette A comprare i gelati I ghiaccioli A comprare tutto quello che di... ci avete detto voi Vane vai a prendere la lista Un secondo e là sopra le Vediamo in mano. Vane Non mi tieni le lecca in mano Guarda eccola qua Ecco qua la lista che voi avete preparato per noi l'altra sera in diretta. Va bene, non perdiamoci in parole e andiamo al supermercato. Ciao, ciao! Siamo arrivati ciao. al supermercato. Arrivati. Adesso andiamo a prendere il carrello e iniziamo la spesa insieme a voi. Sì. Ciao! Pronta, Vanessa? Sì! Siete pronte a fare la spesa? Sì! Entriamo! Siamo nel reparto frutta e verdura quindi adesso guardiamo quali sono i primi ingredienti che ci avete chiesto. Allora fragola, banana, carote, anguria, mela e pera. E le calerche. Ok partiamo. Carote prese. Le pere, vai Ani, mettila nel carrello. Andiamo a pesare le vane, le banane. Sì. Numero Qua... 400. Numero 18. 18, 18. Ok. Una sola, dai. Ok, bella. Prego le... Avevate chiesto il succo di frutta alla fragola, ma Vanessa l'ho trovato. Ananas, fai eccolo qui, fai vedere e quindi va bene lo stesso. Petti, vai, ne. kiwi Non riesci ad aprire il sacchetto? Cos'è? Ti sta facendo i dispetti? Ti aiuto? Ok, andiamo a pesarlo. Dai, Avevano chiesto un sushi. Scegli un sushi. Quello, io. Quello che piace a te piace? Guardate quanto sushi buono che c'è qua! Mm. Questo? No, i ravioli no. no. No, no, prendi questo dai. Questo io non li mangio? No, io non mangio. Mai. Uno piccolino dai. Guava non lo mangia. Questo che piace a papà? Eh? Prendiamo questo? Dai, prendi. Va bene, tanto a te il sushi non piace. Ok. Sushi Preso Come carne hanno scelto porta, le bistecchine mamma. impanate già pronte già Prendile sì, no, sì. le voglio mangiare già possibile <ride> No, è impossibile, sono da cuocere E poi gli hamburger Avevano detto anche hamburger e prendiamo anche gli hamburger Il sacchetto l'abbiamo preso Ok, poi cambiamo sacchetto Andiamo? È vuoto. adesso lo riempiamo gnocchetti di patate adesso pasta andiamo a prendere un po' di pasta avete detto anche gamberi adesso andiamo a vedere se li troviamo ma sicuramente sì cioè. dentro ci sono i gamberi i gamberetti ok dai, okay, dai. andiamo, andiamo. Ciao. Vai, un donut eh, giallo per favore. No, oh. Ah Mamma, me dai? Scotti al cioccolato che abbiamo scelto sono i Nutella Biscuits. Wow. Anastasia ha aggiunto alla stesa i pangoccioli. Scotti <ride> al cioccolato. Due. Uno. Oh, Vabbè, dai, due. E voilà. Guarda. Aspetta. Adesso siamo alla ricerca delle caramelle alla banana e eh, dei? Cos'è che vuoi? Lecca? lecca lecca! Esatto! Oh, mi sa che le abbiamo trovate! Dove sono i lecca lecca? Quello alla banana! Ma sì che ci saranno, dai! Non, non troviamo le caramelle alla banana! ci sono alla fragola vanno bene lo stesso le trovate? Eh no, non ci sono le ci sono alla fragola magari vanno bene lo stesso ma eh non ci sono, sono qua. ma dai non ci sono i lecca lecca eh? ma che supermercato spoglio di cose buone ma, ma guardate quante mi poche mi cose, mi cose mi buone mi che mi ci mi sono li guardali lì le lecca lecca quelli a ciuccio vieni Anastasia ci sono questi qua a ciuccio se se ci oppure ci sono questi qui Guarda quale vuoi? è eh, la pizza gommosa che buona no io voglio la colloca. quelli classici? Eh. cosa c'è lì? lo zucchero filato eh, sì. guarda sì. Mm, sì. i marshmallow guarda cos'è una crema di marshmallow mamma mia quanto dolce vuoi ci... però, però io voglio anche il allora prendiamo i ciucci ci sono alla pelle No, ci sono alla fragola siamo arrivati alle patatine. Popcorn. No, no, no, no. Ah sì, è vero. Anche i Fonzi avevate chiesto. I popcorn. E i popcorn! Hanno detto i popcorn pure! Popcorn che sono qui E patatine fritte normali, dai! Ma sì, va bene, prendi il pomodoro e Tanto e sono e sempre è patatine fritte cos'è? Okay. non zona de, ne, nei sacchetti Cos'è? Fa niente, poi li mettiamo bene Ok, cosa manca? Secondo me non manca più tanto I, eh. ah. i Allora, mancano i gelati, i ghiaccioli La pizza Pizza È una pizza? Sì. Va bene, andiamo? Che gusto lo vuoi banana. il succo di frutta? Eh, la banana non c'è, c'è l'albicocca, la pera, banana. al mirtillo, no quello no amore, quello, an... ma, mi sembra che Anna Maria chiedeva per te succo di frutta in bottiglietta, le bottigliette sono queste, eh, ma amore banana, eh... banana vuoi quello? Va bene, Anastasia ha scelto quello perché le piace la banana, il gusto banana e in bottiglietta non c'è, ok? Vuoi sceglierne uno anche tu? certo amore Io voglio... anche, banana. anche tu banana? Sì, anche... gelato, ringo guarda banana. ok Pacioli. ci sono arancia fragola poi menta e limone, limone. dai scegli una pizza finalmente siamo in cassa adesso paghiamo e poi ci vediamo fuori che c'è? che c'è amore? pesa fatta adesso la ritiriamo in macchina e poi vi dico un'ultima cosa quando siamo in macchina oh finalmente in macchina senza mascherina allora ragazzi la spesa che voi ci avete detto l'abbiamo fatta, ora tocca a voi, dovete indovinare quanto abbiamo speso, ok? Dai, pensateci su e nella diretta di lunedì ce lo comunicherete, anzi magari creo un post, va bene? Un bacio, buona domenica a tutti!